ben ritrovati carissimi amici e benvenuti a questa mia nuova rubrica bassa magia sono molto felice di iniziare a condividere con voi delle conoscenze pratiche fondamentalmente perché qua ci mettiamo davvero le mani eh, nella magia affronteremo eh, i rituali affronteremo la creazione di elisir le erbe gli incensi le resine affronteremo la creazione delle polveri affronteremo davvero tutto questo ha, ha, ha lo scopo di migliorare la propria vita. Migliorare la propria vita significa entrare in contatto con Dio. In qualsiasi modo poi uno lo voglia chiamare in effetti, cioè che se per Dio comunque tu ogni volta che dici Dio entri in contatto con l'Assoluto, entri davvero in contatto con l'Infinito, allora si può chiamare in tanti modi, si può chiamare la Grande Madre, si può chiamare il Grande Principio Universale, si può chiamare Dio, si può chiamare Hashem, si può chiamare eh, Infinito e basta, capito? Si può chiamare, come vedremo eh, quest'oggi, eh, la Divina Presenza, va bene? L'importante è che quando vi connettete a Dio, e uso questo termine perché è il più comune nella nostra società, almeno al mondo di oggi, quando vi connettete a Dio, tu, voi lo facciate veramente. Cioè, è un atto percettivo che non vi deve mai far connettere a qualcos'altro, no? Tipo a un uomo con la barba, ma anche, guardate, anche grande madre, no? Non vi deve far connettere a una figura femminile, perché Dio non è né maschile né femminile, capito? Nella, nella Kabbalah questo concetto si vede molto bene perché, eh, diciamo, Dio viene visto sia maschile che femminile, ma non come due polarità uguali, per esempio il Dio e la Dea, no? Anche se sospetto che questo discorso, il Dio e la Dea, deriva da conoscenze molto più antiche che però tutt'oggi questo paganesimo, wicca, eccetera, le hanno un po' perdute. Vi spiego meglio. Nella Kabbalah c'è questo concetto, ad esempio, del maschile e femminile della divinità, ma non è... Eh, non sono insieme tipo maschili, l'aspetto maschile sono tutte le parti maschili del mondo, l'aspetto femminile sono tutte le parti femminili del mondo, no, non è così, si parla del trascendente del manifesto, cioè Dio, ascoltate bene questa cosa, ci serve perché non riuscirete mai a praticare altrimenti, Dio inteso come trascendente mh, è, diciamo così, maschile, perché Trascendente vuol dire che non si può dire niente, capito? È l'infinito nell'infinito, non si può dire niente di Dio, è trascendente ogni cosa, non è. niente lo può racchiudere e niente lo può descrivere, ok? L'immanente, il trascendente di ogni cosa, quindi. Uno dice, oh, ho un'idea di Dio, ecco, la trascende, capite? Dio è il principio di trascendenza in assoluto, quindi mh, è, è quando si dice Dio è invisibile, significa questo, va bene? E questo sarebbe l'aspetto maschile, Dio. L'aspetto femminile, chiamato la Shekhinah, oppure anche la presenza divina, è l'aspetto eh, invece manifesto, l'aspetto... Uh, sempre immanente, cioè sempre si parla dell'infinito, ma l'infinito mentre si sta manifestando Quindi tutto il regno di Dio, tutte le cose sono uh, la malchut, cioè sono la manifestazione e l'espressione di Dio Avete capito? Quindi Dio trascendente, principio diciamo maschile, Dio manifesto è il principio femminile Ecco allora sì, ogni cosa, come vedete, il tavolo, eh, la sedia, il corpo, eccetera, eccetera, eh, non può essere che Dio, ok? Nella sua forma espressa, e quindi siamo nella presenza divina, la Shekinah, ok? Bene, detto questa cosa, noi iniziamo subito con una purificazione. Una purificazione da quelli che nella magia si chiamano i terrori notturni. Ora, io vi devo spiegare cosa sono i terrori notturni, dovete capire che... La nostra vita di sogno influenza tremendamente la nostra vita di veglia. Noi crediamo di vivere in una maniera libera, noi crediamo di vivere tranquilli e che possiamo fare le nostre scelte, ma se durante il sogno no, vi fossero stati messi tramite i sogni che avete fatto, eccetera, eccetera, dei semi quasi, no? dei semi emotivi, chi vi dice che poi nel giorno dopo voi non state sviluppando questi semi? Vi faccio un esempio molto concreto per capirci. Vi è mai capitato di svegliarvi mh, angosciati? Oppure di svegliarvi arrabbiati? Oppure di svegliarvi scarichi, no? E questo naturalmente vi ha influenzato tutta la giornata. Quando voi vi svegliate dite questa è una giornata no, ok? Com'è possibile? Siete appena svegliati, questa giornata no deriva da prima di svegliarsi, è chiaro. Altre. L'opposto, a volte vi svegliate freschi, bellissimi, pieni di ottimismo. Bene, questo ottimismo da dove viene? Da, da quello che è successo prima e tutta la vostra giornata sarà, in un certo modo, sarà influenzata da questo, cioè da, dai momenti in cui vi svegliate. E questo è molto importante da capire, perché con questa purificazione noi riusciamo a purificarci, diciamo così, da questo, cioè dall'influsso nefasto dei nostri sogni sulla nostra vita da svegli. Ora, non dovete immaginare una cosa qui, una cosa qui, una cosa qui, no, il, il discorso dei sogni dovete immaginarlo come un flusso, ok? Gli antichi le chiamavano gli oneiron, cioè il flusso di potenze, ecco, che durante la notte eh, dominano completamente e anche creano i mondi dei sogni. L'anima, quando noi dormiamo, va via dal corpo. Voi considerate che il corpo rimane vivo, ma è una vitalità bassa-bassa, rimane giusto la forza vitale per non morire, ecco. Quando moriamo è un sonno più grande, <ride> ecco cos'è. Nello stesso Talmud c'è scritto che il sogno è un sessantesimo della morte. Gli antichi sempre dicevano il sonno è fratello della morte, no? Bene, allora, quello che voglio dire, quindi, è che di notte l'anima va via dal corpo. E dove va? Prima di tutto attraversa tutto quello che è il basso astrale. In magia lo chiamiamo Masakh. e... Questo in, in, contiene tutte le ossessioni degli esseri umani, tutte le, le, le cose basse, tutte le energie basse, non solo, anche delle entità, delle entità che vivono lì, perché sono fatte di questa stessa natura. E tutta questa è una melma, capito? È una melma astrale. Vi ripeto, guardatele come correnti, non come dei punti isolati. Sono delle correnti, quando noi si dorme, si sogna, si entra in una corrente astrale. Ed è proprio questo che se non si è svegli e se non si è coagulati la coscienza, la coscienza si dissolve, perché è un flusso acqueo, un flusso acqueo che ti attraversa. Dopodiché quando l'anima attraversa tutto questo strato, allora si va nell'alto astrale, e cioè l'anima torna a casa. Ogni notte, se tutto va come deve andare, l'anima ritorna nei suoi regni, l'anima ritorna a casa, nel regno delle anime. E, e lì si ricarica, eccetera, eccetera, e riceve le istruzioni e la guida per la giornata successiva. Quando ritorna giù deve riattraversare il massac di nuovo per riuscire a raggiungere il corpo fisico, è chiaro. Allora, signori, um, quello che voglio dirvi è proprio che um, ci sono delle correnti, ci sono delle entità che possono influenzare, e lo fanno, la nostra vita di, di, di giorno tramite i sogni. Ci sono anche degli orari durante la notte, diciamo quelli che si avvicinano all'alba sono i più intensi, in cui veramente, ehm, diciamo, de de delle entità che non sono a nostro favore, ecco, se possono influenzarci, possono impressionarci nei sogni e questo ci... Ehm, determina anche la giornata successiva. Quindi non deve sorprendervi questo discorso, se solo osservate che ad esempio eh, negli esperimenti di ipnosi, mettiamone una, è stato ormai dimostrato in migliaia di modi che, per esempio, quando tu dai un'induzione ipnotica a una persona eh, e poi la persona si sveglia, non ha idea di cosa tu gli hai detto, si è dimenticata tutto Dopo il tempo stabilito, può essere un'ora, due ore, tre ore, la persona farà quello per cui tu hai messo la programmazione Allora di, vi sto dicendo che i sogni, il sonno è una sorta di stato di ipnosi, beh sicuramente non ci andiamo lontani, avete capito? Quindi non vi sorprendete se un'impressione fatta bene lì, un seme piantato lì, magari un seme che non è buono, vi germina poi nella vita di tutti i giorni. E questa cosa qui ve la sto dicendo come se fosse un fotogramma. Immaginate giorno dopo giorno, persone che non sanno di queste cose, che vivono ignari di tutto ciò, questa roba qui, questa corrente astrale dei sogni però pesante, si accumula, si accumula nella propria vita, affinché ci si senta in uno stato quasi perenne di stanchezza, di pesantezza, eccetera, e di fatto moltissime persone vivono della pesantezza dei propri sogni, perché questo flusso all'inizio è come vi ho detto, però poi diventa un continuo, diventa quasi un circolo vizioso da cui non se ne esce, ed ecco dov'è che arriva la purificazione magica. La purificazione magica che adesso andiamo a imparare, Mm, purifica completamente da, questo, da questi residui eh, del basso astrale dentro al nostro corpo dentro di noi e taglia taglia i ponti con eh, taglia i ponti con questa morsa capite questa morsa dal mondo dei sogni verso il mondo della veglia e in questa maniera qui si vive in una maniera molto più libera e tante cose iniziano a sbloccarsi da sole perché è come se io ritorno spontaneamente al timone di questa situazione ritorno spontaneamente senza averci 70 kg sulle spalle appena già mi sveglio Allora, prima di poter iniziare e darvi le istruzioni pratiche però devo dirvi due punti importanti perché sennò è tutto inutile i due punti importanti riguardano il momento prima di andare a dormire perché? Proprio per il motivo che vi ho detto, è molto importante che cerchiamo di fare in modo che l'anima passi il massacre nel più breve tempo possibile. Ora, due sono le cose, le mie raccomandazioni per questo discorso e che vi faranno veramente dormire meglio e vi faranno liberare dalla corrente degli Oneiron il più possibile. Eh, il primo punto sono gli stimoli prima di andare a dormire degli stimoli sensori, veramente sensoriali, prima di andare a dormire. Almeno un'ora, se è possibile due ore, prima di andare a dormire, non dovreste assolutamente avere stimoli, soprattutto nel nostro, nella nostra era, degli smartphone e della TV. Questo perché, eh, soprattutto appunto queste due cose che vi ho detto, emanano una certa specifica luce, una certa specifica frequenza elettrica, veramente, che stimola il sistema nervoso in una certa maniera, è come se lo rende in tensione, no? gli dà uno stimolo e quando uno... Mh, è una luce diversa, non è la luce del sole, non è la luce del fuoco, non è una luce naturale questo lo dovete sempre tenere a mente, perché la tecnologia è bellissima però va saputa usare, non dobbiamo esserne usati, avete capito? E, quindi vi voglio dire che questa luce non è naturale e quando il sole va giù il corpo sente che è buio. Allora, almeno un'ora, un'ora e mezzo prima di andare a dormire non dovete eh, vedere smartphone per niente, perché è l'occhio, capite? L'occhio non deve ricevere impulsi di questo tipo, perché altrimenti quando... Dormirete, voi credete di dormire, ma non è vero, vi spengete e basta, perché poi ci accade tutto un processo di, di purificazione, di smaltimento, di scorie, perché il sistema nervoso è rimasto comunque in tensione, quindi voi sì, vi siete spenti, tra virgolette, ma quello deve spurgare. Ecco, questa è la parola giusta, più avete roba accumulata quando vi addormentate, è più che dovrete spurgare, e uno passa anche 4-5 ore solo per spurgare le situazioni, va bene? Questo è importante, assieme al fatto, ad esempio, di avere completamente buia la stanza in cui si dorme. Niente lucine, niente cose elettriche, niente spia della tv accesa, la tv in camera non dovrebbe nemmeno esserci. E, assolutamente, quando voi dormite dovete avere il buio totale. Allora sì, c'è qualcosa in noi, siccome che appena c'è un piccolo flash di luce, anche se avete gli occhi chiusi non importa, eh. Se c'è un piccolo cosino di luce rimasto, tipo una piccola lucina, quel qualcosa in noi lo riconosce. Potete fare la prova, se non mi credete, da soli. Eh, Vivete in una stanza completamente buia, accendete una, mini, una piccolissima lucina e chiudete gli occhi e osservate come vi sentite. Dopodiché togliete la lucina, chiudete gli occhi... E osservate come vi sentite, sentirete la differenza. Rimane una tensione se anche un solo piccolo lucina è rimasta accesa di notte. Eh, questo è il primo discorso, quindi gli stimoli sensoriali. Il secondo discorso è connettervi a Dio ogni notte e fare una vostra preghiera dal cuore, una vostra invocazione a Dio in cui mh, dovete dire: mh, vi dovete connettere a Dio, quindi per esempio, o oh Dio infinito, benedetto, tu che ti prendi cura di tutta la tua creazione e poi dovete dire ti ringrazio per la giornata che è trascorsa mm? e qui dovete elencare almeno cinque motivazioni per cui siete grati e mentre li elencate dal vostro cuore deve emanare un'emozione precisa che è la gratitudine. Dovete avere gratitudine per la giornata che è trascorsa. Cinque elementi, quindi per esempio, grazie per avere una moglie accanto che mi ama e che mi sostiene, e lì, boom, la gratitudine, grazie per l'amore dei miei figli e la loro salute, la loro bellezza e forza vitale, e lì, boom, gratitudine. Ci sono tutti e due gli elementi, vocale e emozionale, ci deve essere la gratitudine, perché questa gratitudine vi innalza completamente le frequenze. Dopodiché dovete dire Proteggimi Dio, cioè sempre con Dio no? Proteggimi durante la notte dagli spiriti cattivi e dai sogni malvagi Amen E qui vi fermate e va bene E questa è una piccola invocazione che potete fare Ve la potete modificare con le parole che volete voi Anzi è più bello se ci aggiungete delle parole col cuore eccetera eccetera Ma mentre, diciamo così, il primo step era di neutralizzare ecco, gli stimoli e le cose che irrigidiscono il sistema nervoso questo secondo step è di innalzare completamente le vostre vibrazioni. Non si va a dormire preoccupati del giorno dopo, non si va a dormire preoccupati di quello che è successo, non si va a dormire con i traumi, si deve andare a, a dormire così come si va a morire. <ride> cioè sereni, tranquilli, la serenità prima di andare a dormire è tutto. Sereni, tranquilli e assolutamente dimenticatevi di tutti i problemi che avete, tanto ormai non potete più farci niente perché fino al giorno dopo dormirete, quindi dimenticate ogni tipologia di problemi che avete, ok? fate questi due step che vi ho detto e vedrete che le cose già dopo qualche giorno, diciamo cinque giorni, sono sufficienti già per vedere un cambiamento completo nel vostro sonno, e anche quindi mh, in dove va la vostra anima quando dormite, perché il massacro, se tu hai chiesto a Dio la protezione, chiedere e non chiedere fa tutta la differenza di questo mondo, avete capito? Bene, signori, adesso passiamo all'altare e vi mostro qualcosa, eh, vi mostro come si fa questa purificazione. La prima cosa di cui avete bisogno è il sale grosso, deve essere sale grosso marino, ormai lo troviamo in tutti i supermercati, ok? tranquillamente però mi raccomando che sia marino perché comunque ha le proprietà interne eh, del mare avendo il sale grosso questa purificazione si fa in luna calante ehm, adesso sto parlando diciamo così del giorno prima del rituale perché dovete questo sale grosso qua ci serve per prendere la traccia per prendere la traccia energetica in questo caso di noi stessi si prende un semplice tovagliolo va bene, meglio non di carta, meglio di, di stoffa, e ci si versa così il sale dentro. Dopodiché lo chiudiamo, ad esempio chiudendo negli angoli, chiudete così, ecco, vedete? Potete sia farci dei nodi oppure legare direttamente uno spago, Quando avete pronto questo sacchetto, quindi, dovrete informare il sale, dovrete dirgli cosa deve fare. Allora, come si fa? Si prende tra le mani e si dice «O Dio infinito, fonte di ogni potere, risveglia in questo sale il potere di prendere la mia traccia energetica. O sale dei sali, assorbi la mia traccia energetica, registra la mia energia». E ci soffiate tre volte Questa formula, questo procedimento che adesso vi ho detto, lo andrete a rifare la notte stessa prima di metterlo sotto il cuscino e poi 5 volte durante il giorno successivo. Quindi non dovete portarvelo appresso, ma prendete questo, dite la formula così come vi ho spiegato, ci soffiate 3 volte durante il giorno e ve lo passate un po' nel corpo, così vedete? Dalla testa, dalla fronte, sicuramente dai genitali, la zona sessuale è la zona proprio importante anche del sogno. Cercate di passarlo un po' in tutto il corpo, avete capito? Senza problemi, ok? E questo lo farete per cinque volte durante la giornata. Per il rituale che quindi verrà fatto di notte dopo la mezzanotte, perché è un orario in cui Serve proprio per eh, togliere le forze del male, per le purificazioni. È un orario che dopo la mezzanotte, ora solare sempre, dopo la mezzanotte eh, c'è tutto un flusso di energie per cui è adatto veramente a purificare, a togliere il male. Quindi luna calante dopo la mezzanotte. Voi avete Per adesso abbiamo soltanto informato il sale che comunque ha preso la nostra traccia energetica. Vi serviranno altri ingredienti. Qui abbiamo una essenza, diciamo così, di ruta e mirra, come si fa? È molto semplice, cioè quello che ci serve a noi qui di questi due elementi sia della ruta che della mirra è l'informazione mercuriale, a noi ci serve il loro mercurio, quindi per quanto riguarda questo è una specie di, di macerato, ecco lo possiamo chiamare, perché voi prendete della ruta semplicemente e la mettete in alcol, alcol a 96 gradi e questo sinceramente non deve starci tanto, vi basta anche a volte un giorno, due giorni, per questo... Per questo nostro rito, per questo nostro scopo, ci basta un pochino di mercurio, di ruta e un pochino di mercurio uh, della mirra. E, quindi, mh, fatto sta che questo qui vi estrarrà il mercurio della ruta, va bene? Che c'è già dentro la ruta. E poi se lo volete vedere è verdissimo in realtà, vedete? È, è molto verde la ruta vi viene una cosa molto verde se ce lo lasciate più tempo, però quello che voglio dirvi è che se tanto dovete fare il rito, eccetera, non, dove, non, do, non importa aspettare 40 giorni o cose simili, poi ve le insegno le cose, ma è un altro mh, ambito, va bene? Qui, sinceramente, basta che vedete che, che l'alcol si colora un po' di verde, quando vedete che si colora un po' di verde è pronto, va bene? E per questo rituale è più che sufficiente, perché avete preso un po' di informazione della ruta, e mentre invece questo è con la mirra, la mirra è sempre, vedete, cioè, non so se si vede bene ma c'è un colore molto giallo oro, non so se si riesce a vedere, ecco sì forse si vede, c'è un colorino proprio giallo oro, molto eh, intenso e questo sinceramente è anche il modo per estrarre poi un eventuale olio essenziale dalla mirra, mettendola sotto alcol si discioglie anche l'olio essenziale, ma anche qua a noi ci interessava solo il mercurio, quindi mettete un po' di mirra sempre in un pochino di alcol, sempre alcol 96 gradi e se qualcuno mi domanda va bene lo spirito quello rosa no perché è troppo intenso e... e ce la lasciate per quanto, anche questa basta poco perché quando vedete che un po' ingiallisce, quindi questa vi diventa verde, questa ingiallisce è sufficiente e potete tranquillamente iniziare il rituale. Poi abbiamo un vasetto dove noi andremo a preparare quella che di fatto è una sorta di candela. Abbiamo olio d'oliva, uno stecchino e del cotone per farci lo stoppino. Questi sono gli ingredienti che ci serviranno. Come si inizia e come si mette in pratica tutto ciò? In realtà è molto semplice se si sa come fare. La prima cosa è che vi dovete procurare una candela di questo tipo qua, eh, deve essere una candela grande, quindi non una candela normale, ma tipo un cero, ecco, forse si chiamano così, e la mettete in un bellissimo portacandela. Dovete prendervi un portacandela che vi piaccia e che non vada a fuoco, magari, ecco, uh, che non vada a fuoco, ma che vi dia una bellissima sensazione. E questo è il primo elemento che avrete sempre, sempre, sempre sopra l'altare. È una candela più grande, e, um, rappresenta per noi il principio divino che ha comando e dominio su tutta la nostra opera questo ci servirà sempre, ogni cosa che faremo lo vedrete noi usiamo sempre come base la candela e l'incenso che è questo qua qui in questo caso della purificazione potete accendere qualsiasi incenso o libano eccetera ma se avete la mirra ormai allora io consiglio di usare direttamente la mirra quindi la prima cosa da fare, la, quando siete eh, la notte che siete pronti, la primissima cosa da fare è connettervi al principio di vino. Avete tutti gli ingredienti pronti, ok? il sale è pronto come vi ho spiegato. Praticamente vi ho spiegato la preparazione di tutti e tre gli ingredienti. L'olio d'oliva non ha bisogno di, di nessuna preparazione, però vi consiglio di metterlo in un contenitore, vedete, che abbia il bricchino. Perché poi quando si va a versare si versa bene senza rovesciarlo in terra. E quando lo appoggiate sull'altare per non macchiare la tovaglia potete usare un, un qualcosa per mettercelo sopra, per appoggiarcelo. Perché tanto l'olio unge sempre prima o poi, quindi insomma è così. Vi connettete direttamente al principio divino. Quando avete questa connessione interiore come si fa? Vi faccio un esempio concreto così almeno non ci sono dubbi di, di niente. Chiudete gli occhi e vi espandete completamente nella stanza, vi espandete completamente nella casa, tutta la casa, vi espandete in tutto il paese, tutta la città, tutta la regione, tutta la nazione. Vi espandete completamente nel pianeta, siete tutto il pianeta, vi espandete nel sistema solare. Piano piano, metteteci almeno un minuto per far tutto, va bene? Due minuti, ma fate questa piccola cosa prima di partire vi espandete nel, nel Sistema Solare, vi espandete in tutta la galassia, vi espandete in tutte le galassie che esistono, vi espandete completamente nell'infinito. Quando siete arrivati all'infinito completo, cioè che non, non c'è niente altro, vi siete connessi con Dio. A questo punto potete accendere la candela. Si accende col fiammifero sempre questo e si spenge così. Ando attenti che l'avete spento davvero. È iniziata un'invocazione per quello che state facendo. O principio divino, infinito di ogni cosa, fonte di ogni purificazione, fonte di ogni bellezza e salute, permetti che sia fatto questo rituale di purificazione dalle correnti malvagie che mi derivano dai sogni, dai terrori notturni e da tutte le influenze spirituali nefauste che dai sogni influenzano la mia vita. Amen. Potete modificarla? Certamente. Ma quello che è importante è che vi connettete al principio divino percettivamente. Qui non c'entra la religione, non c'entra niente. Seconda cosa, specificate già da subito lo scopo del rituale. Dopodiché abbiamo l'incenso. Questi due elementi voi li vedete magari in primo piano. In realtà, mi raccomando, nel vostro altare... Voi siete qua, sempre, sempre, sempre la candela che rappresenta per noi il divino che ha potere su tutta l'opera. E l'incenso devono essere la parte più esterna, siamo... chiaro? La parte più esterna del tavolo. Non può essere qua la candela, né qui, perché è più vicina a me, no. Deve essere in fondo, ok? Dopodiché, vi dicevo, si prende il carboncino, si accende dalla candela... Ci si soffia tre volte sapendo che il soffio è ciò che dà la vita e il soffio è la nostra anima presente nel rituale. Si può porre qua. Ci si mette subito un grano di mirra o comunque di, di un incenso che voi avete, una resina, eccetera. Ecco. A questo punto è sufficiente una frase che tutte le mie preghiere fatte davanti a questo altare si elevino verso di te, o oh Dio infinito e onnipotente, così come si innalza il fumo di questo incenso. Stop! In questa maniera voi avete aperto l'altare. Adesso procediamo con il nostro lavoro. Si prenderà il vasetto vuoto, si prenderà il sale a cui non dovete farci niente perché altrimenti gli togliete il magnetismo che lui già ha preso e si mette dentro il vasetto. Meglio se lo premete un po', con un tappino magari di qualcosa, lo compattate un po', il sale. Dopodiché, signori, è il momento di aggiungere gli ingredienti. Gli ingredienti non si aggiungono così e via come fosse una ricetta di cucina. Perché? Perché semplicemente noi nel nostro rituale vogliamo gli spiriti degli ingredienti vogliamo i poteri degli ingredienti, non ce ne frega niente dell'erba, ce ne frega dei suoi poteri. E i poteri si svegliano in una maniera molto semplice, connettendo l'alto e il basso. Quindi partiamo dall'olio di oliva, che è il primo che andremo a, a, ad aggiungere qua, creando la nostra eh, lanterna, ecco, non è proprio una candela. E come si fa? Si, si deve fare una consacrazione innalzandolo e poi abbassandolo. Allora, prima di tutto si innalza in alto, lo alzate proprio in questo modo e si pronuncia, o Dio infinito, onnipotente, fonte di ogni potere, risveglia in quest'olio d'oliva le tue virtù e poteri di purificazione. Amen. Quindi questo è importantissimo, è il primo passaggio che faremo nella consacrazione di tutto. Perché? Perché noi stiamo già dicendo che tutto quello che mi aiuterà viene da Dio. Quindi è vero che questi elementi hanno delle virtù, ma sono virtù divine, capito? Cioè Dio ha nascosto determinati poteri e virtù, nei miracoli della natura, nelle piante, eh, ne, nelle erbe, nelle resine, eccetera, eccetera, e negli oli. Quindi quando abbiamo fatto su, si, va, si mette giù, così, sempre nella mano sinistra, eh? con la mano destra si mette sopra e si dice O principio dell'olio d'oliva, attiva e sveglia dentro di te le tue potenti facoltà di purificazione. Amen. Dopodiché si aggiunge. Si aggiunge fino a quando, come vedete, rimane almeno un piccolo eh, spessore di olio e basta, ecco, sopra al sale. Fatto questo, si aggiungono gli altri ingredienti. Si partirà dalla ruta. La ruta, signori, è potentissima per eliminare gli spiriti cattivi, per eliminare davvero anche le forme di stregoneria, per, per bandire completamente le forze del male, proprio per allontanarle, è, è, è potentissima la ruta ne parleremo moltissimo anche nei prossimi video perché la ruta eh, ha un sacco di applicazioni diverse proprio addirittura può essere applicata anche solo la ruta, soltanto da sola come purificazione, ma ne parleremo beserata Hashem eh, molto presto mm, aggiungete 5 gocce della ruta però dovete consacrarla prima di tutto, quindi come abbiamo fatto prima, vi connettete alla ruta senza che vi connettete non sapete neanche che avete in mano poi innalzate sempre con la mano sinistra no in questo caso vanno bene tutte e due però oddio infinito sempre così perché siete nell'alto e poi andiamo nel basso Oddio infinito fonte di ogni potere potete farlo con le vostre parole eh? attiva in questa ruta i tuoi poteri e virtù di purificazione per purificazione da Ogni forza del male. Amen. Dopodiché andate nel basso, con la mano sopra, come abbiamo già visto prima, O principio della ruta. Sentite, non si dice ruta, si dice tuo principio, perché noi vogliamo i poteri della ruta. O principio della ruta risveglia in te i poteri di purificarmi da ogni forza del male e da ogni corrente astrale a me nefasta che mi viene dal mondo dei sogni. Amen. Le parole le potete modificare, è chiaro, tutte le consacrazioni che uno deve fare hanno sempre, devono sempre avere l'intenzione del rituale. Quindi anche questa gli ho detto purificazione, come ho detto all'olio e come diremo alla mirra. Aggiungeremo 5 gocce. Dopodiché, vi dicevo, abbiamo la mirra. Per questo io non lo faccio, va bene, non la voglio, non la voglio usare adesso, ma eh, farete la stessa identica cosa. Cioè vi connettete prima di tutto alla mirra e poi in alto e fate le vostre parole affinché si svegliano i, i principi divini e in basso che fate parlando, diciamo così, alla mirra stessa. Prenderete un contagocce e anche questa 5 gocce la mettete qua dentro. L'ultima cosa che dobbiamo fare, e siamo pronti, è lo stoppino. Potete usare sicuramente uno di quegli stoppini già, già pronti, già intrecciati, di cotone, ecco, materiale naturale assolutamente, uh, oppure potete farvelo da soli con un semplicissimo stecchino e prendete del cotone e ce lo arrotolate tutto intorno, in modo molto stretto deve essere. Ecco, questo è sufficiente, vedete, non è che dovete fare chissà cosa. Lo imbevete di olio, vedete, poi lo girate e lo potete mettere direttamente nel sale. A questo punto è molto importante, prima di passare all'orazione, di proteggere il vostro lavoro, perché non dimentichiamo mai che questa qui è una purificazione. Quindi quando si fanno le purificazioni, le forze comunque del male si ri, ri, come dire, risvegliano, è ovvio, no? Si risvegliano nella vostra opera, in quello che state facendo. Quindi ogni volta che mh, fate delle purificazioni, sempre dovete avere un circolo di protezione. In questo caso, vi faccio vedere, io utilizzo la corda rossa, questa qui è una semplice corda rossa che è stata ehm, piegata su se stessa per tre volte. Ecco qua. Questo qui è sufficiente per la vera protezione del vostro lavoro e deve essere protetto fino a quando appunto non spengete la candela. Adesso è molto importante che voi eh, comprendiate e imparate bene l'orazione che verrà fatta perché da questo poi ora dipende tutto il rituale, uh, vi concentrate un attimo, vi rilassate, tanto ormai tutto è preparato, non dovete preparare nient'altro, e come prima cosa iniziamo un canto magico. Il canto magico viene preso, vi faccio vedere, direttamente dal Salmo 91, il, Salmo 91, il verso, se poi vorrete vederlo, 5, va bene? Il verso 5 in italiano dice proprio, non avrai timore dello spavento notturno, è, so è proprio la purificazione che noi facciamo dai terrori notturni, ok? Eh, né della freccia che vola di giorno, quindi capite che in questo verso il re David eh, mise questa corrente, cioè la conoscenza su questa corrente di cui vi sto parlando. Quindi, infatti, non dice soltanto la paura di notte, no? il terrore notturno. Non avrai timore dello spavento notturno, ma neanche della freccia che vola di giorno. È il collegamento tra la notte e il giorno, capito? Se di notte ti lanciano una freccia, questa poi vola di giorno, è chiaro? C'è questo collegamento. Ehm, dalle lettere iniziali di questo verso, che in ebraico si legge, Lo tirà mi pachat laila, notte. Ya'uf Yomam. e da queste prime lettere si sviluppa un codice numerico che è esattamente il canto magico che noi andiamo a fare quindi avete capito questo canto è collegato assolutamente con il rituale ricordate una cosa mentre fate questo canto magico ve lo scrivete da qualche parte bello grande ma mentre lo fate Dovete farlo con le vostre note spontanee, musicali, che vi vengono. Non ci sono delle note precise qui. Però, dove deve essere la vostra intenzione? Su Dio. Dovete avere l'intenzione completamente sul Divino. Nient'altro. E iniziate a cantare. Vi, vi, faccio, vi dico com'è questo canto. Lo, ti, mi, la, me, io. Lo ti mi la me ya yo. Lo dite in due fasi, avete capito? Quindi, lo ti mi la me ya yo. Va bene? È importante ehm, che lo facciate con il cuore acceso e questo canto serve per spostarvi la coscienza. Perché non si possono fare rituali con lo stato di coscienza uguale a quello normale di tutti i giorni ordinario. Non è possibile. Allora, con questo canto quante volte lo ripetete? Lo ripetete quanto sentite voi. Va bene dieci volte. Non dovete assolutamente stare a contarle queste, eh. Dovete ripeterlo fino a quando sentite che la coscienza davvero si è spostata. Quindi connettetevi a Dio e iniziate a cantare. Alcuni possono anche fare dei micro movimenti del corpo, quasi, non dico una danza, ma quasi ci sta... Fatelo tranquillamente se vi viene, ma questo canto ha uno scopo, connettervi a Dio e spostare la coscienza più che altro, va bene? Quando sentirete che la coscienza si è spostata, siete pronti per accendere la candela. La candela si accende, però questo canto, avete capito, va fatto diverse volte per spostare la coscienza e dopo si, si fa la vera orazione, avete capito? Non si fa con lo stato di coscienza normale. Ci si connette in un modo molto più diretto con Dio e allora sì, si fa l'orazione. Quindi, cantando diverse volte così, accenderete sempre con un fiammifero la candela. Allora lasciate che la fiamma si accenda abbastanza, potete usare anche più fiammiferi, non vi preoccupate se anche vi si spenge un attimo, la riaccendete, però lasciatela ecco che prenda bene, ok? Ecco, il mio consiglio è adesso di iniziare il canto magico, va bene? Ormai ve l'ho già spiegato prima, però è chiaro, avete aperto questo, avete, avete aperto l'altare, avete creato i i le cose giuste e poi accendete la candela e iniziate il canto magico, diverse volte. Però mi raccomando, quando fate il canto magico non dovete guardare la candela e fare qualcosa con la candela, dovete chiudere anche un po' gli occhi, cioè dovete connettervi solo a Dio, capito? Non è adesso il momento di guardare la candela, quindi la accendete e iniziate questo canto magico. Nel frattempo la candela prende un po' di forza e inizia a infiammarsi bene. Detto questo, quindi, eh, allora, se fate il canto magico prima di accendere la candela, non muore nessuno, va bene? Però vi consiglio di farlo dopo, perché è più, mh, come dire, mi sembra più equilibrato, più in armonia. Accendete la candela e iniziate questo canto. E, va bene, quando avete fatto 10-20 volte questo canto senza contarlo, ma sentite che la coscienza si è spostata, allora inizia l'orazione vera e propria. Le mani si possono muovere, ecco, qui sì, vi rivolgete, cioè siete rivolti verso il vostro altare, va bene? Quindi prima era la fase di astrazione, diciamo, ma adesso no. Adesso è la fase di lavoro. Quindi, se muovete le mani sull'altare, muovetele in modo ad aprire, ok? Ad aprire, a dissipare. E l'orazione è questa. Di notte invoco la Divina Presenza. Amata e protetta dall'intera esistenza Di fronte a te nessun male persiste Nessun'ombra contaminazione o impurità resiste L'anima è pura e pura rimane Dalle cose malvagie e disumane Lavami con la tua luce Aspergimi col tuo calore Dissipa da me ogni terrore La paura dei demoni e delle strida della notte Mostrami le mani del tuo prezioso amore per la Tua potenza che regge ogni mondo che sia così, Amin, ami, ami. Adesso, signori, inizia una danza d'amore. Deve essere sempre una danza d'amore tra voi e quello che state facendo. Questa orazione va ripetuta per sette volte, però non va ripetuta continuamente. Come adesso, abbiamo fatto l'orazione e poi vi dovete prendere del tempo per ascoltare cosa sta accadendo in voi. E sentirete subito come... sentirete molta energia, sentirete subito degli effetti, subito, dalla prima volta che lo fate. Non dovete subito fare la seconda perché tanto ne devo far sette. Rimanete tranquilli o tranquille a danzare con quello che state facendo, è importante. Qui non c'è bisogno di andare alla svelta dicendolo tante volte, ma nemmeno per idea. Danzate con quello che state facendo. Quindi, ad esempio, avete fatto l'orazione, ascoltate, prendetevi anche due minuti, tre minuti, Dovete ascoltare, non disconnettervi, eh, tipo vado a vedere la TV. State sempre, sta però ascoltate l'orazione che avete appena pronunciato. Dopodiché lo sentirete molto bene. Quando sentite che è il momento giusto, fatelo la seconda volta l'orazione. E così via, ascoltate, lasciate fluire, e poi di nuovo la terza volta l'orazione. In queste mie istruzioni si parla di sette volte l'orazione senza quindi ripetere il canto magico. Però se dentro il vostro cuore vi è piaciuto il canto e dite ok io che ne so sono la quarta volta che ripeto l'orazione però mi piacerebbe rifare il canto, rifatelo va bene? Non è che è proibito, potete davvero essere liberi di fare come sentite nel momento in cui lo state facendo. È importante questo che voi ascoltate, quindi non fate le sette ripetizioni tutte una dopo l'altra, ma dopo una ascoltate e prendetevi davvero qualche minuto per rilassarvi e sentire cosa sta accadendo, capito? E lasciate che tutto questo avvenga. Devo dirvi un'altra cosa per far funzionare bene questa orazione e questo rituale. Se con la bocca voi giustamente state pronunciando le parole E diciamo con le mani state un po' muovendo anche il potere Con la vostra intenzione devono esserci delle intenzioni precise durante l'orazione Allora, nelle prime, nelle prime due righe, no? Quando uno dice di notte invoco la divina presenza Amata e protetta dall'intera esistenza Qui c'è eh, di notte, ok? Si sta parlando dei terrori notturni. Si sta eh, però l'intenzione che deve esserci dentro di voi mentre dite questa prima cosa, dovete scrivervele le intenzioni, ve le scrivete accanto proprio all'orazione. I primi due righi: l'intenzione è la totalità e l'unità. Quindi la totalità, cioè tutto è uno, cap avete capito? Cioè tutto è uno. Quindi quando uno inizia questa cosa qui, dentro di te, cioè, non importa che vi sforzate, non dovete sforzarvi nulla, dentro di voi avete queste due parole, totalità, unità, capito? Nelle prime due righe. Nelle seconde righe, quando dice di fronte a te nessun male persiste, nessun'ombra, contaminazione o impurità resiste, qui invece l'intenzione cambia. Qui c'è l'assoluto dominio di Dio. Quindi, ci cioè avete dei problemi, ci cioè avete del male, lo mettete sotto il dominio di Dio. Tutto quanto. Quindi qua dentro, se vi scrivete, l'intenzione di questo è assoluto dominio di Dio. Poi c'è una terza intenzione che è differente ancora. L'anima è pure e pura rimane, dalle cose malvagie e disumane. Qui c'è l'intenzione della natura pura dell'anima la natura pura della Neshamah cioè della nostra anima divina la nostra anima divina è già pura qualsiasi cosa che poteva aver fatto nella vita eccetera eccetera non ha nemmeno scalfito minimamente l'anima divina la sua natura è proprio l'essere pura quindi eh, qui voi dentro cioè accanto no, come intenzione mettete la natura pura della Neshamah la natura pura dell'anima divina dopodiché Abbiamo eh, il termine paura, ecco, anche quello è importante, però insomma qui non ci sono intenzioni. L'ultima intenzione, quindi, è quella delle mani, quando si dice mostrami le mani del tuo eh, prezioso amore. Le mani sono un simbolo di protezione eh, antichissimo usato in tantissimi amuleti e di, tutte le, di tutte le culture in realtà. Quindi la mano, capito, che protegge. Questa è l'ultima intenzione. Quindi abbiamo, ve le ripeto, quattro intenzioni che devono ehm, girare nella vostra mente, devono girare durante l'orazione. Perché in questa maniera mettete in risonanza i piani. Non soltanto quello che dite, ma anche nel piano spirituale, capito? Cioè, mh, dovete mettere in risonanza i piani e questo si fa con l'intenzione più parola. Avete capito? La parola ce l'avete, le intenzioni ve le ripeto, totalità, unità, assoluto dominio di Dio, la natura pura della Neshamah eh, e le mani quale simbolo di protezione assoluta. Stop! Queste sono le intenzioni eh, di questo rituale. Importante come concludere il rituale. Allora, vi ho detto, ve la dovete prendere con calma, dovete lasciare che tutto sia bello, e dovete danzare con quel che state facendo, ma quando sentite che avete terminato, e potrebbe essere all'incirca dopo un'ora, va bene, voi dovete spengere la candela. Questa candela non deve consumarsi del tutto, capito? La dovete spengere. Quando sentite che dopo la settima ripetizione è il momento giusto per concludere il rituale, voi spengete la candela. Potete dire così concludo, così chiudo. Potete dire una vostra parola, ma voi spendete... E come si fa? Non ci dovete mai soffiare, state attenti. È una candela liquida, sempre una candela viene chiamata di acqua, no? Perché l'abbiamo fatta liquida? Perché il mondo dei sogni, l'abbiamo detto all'inizio, è un mondo di acqua. <ride> Quindi stiamo sempre parlando tutto in sintonia con quello che abbiamo detto, anche le essenze, non ci abbiamo messo le foglie, ci abbiamo messo proprio... E il distillato, insomma il macerato, una cosa liquida, no? Eh, tutto ha un suo perché, ma quando voi dite chiudo e effettivamente spengete, non spengete mai soffiando perché l'olio può schizzare ed è olio molto caldo, e chiudete con un coperchio, semplicemente con un coperchio. Così concludo, così chiudo. bene lasciate un po sfumare ovviamente insomma non è che dovete eh? però poi il coperchio è bello perché si può chiudere punto dopodiché prendete uno spegni candela e spengerete questa candela qua dic dicendo spengo questa candela nel mondo materiale ma che la tua presenza o oh dio illumini sempre l'intera creazione. Amen. Cioè, dovete dire che voi spengete questa, ma la presenza divina rimarrà sempre e ovunque. E la spengete con lo spegni candela. Fatto questo, ve ne andate a letto a dormire tranquilli, eccetera eccetera. Perché è stato importante spengere la candela? Perché noi abbiamo bloccato la corrente degli oneiron. Avete capito come funziona? Ce siamo spiegati. Abbiamo bloccato il flusso. E quindi va troncata, cioè va spenta, non va lasciata consumare del tutto, va bene? È importante, ehm, come vi dicevo, purificazione e poi anche blocco di questo flusso nefasto che ci influenza nella vita poi di ogni giorno. Per il cerchio non vi preoccupate, eh? il cerchio quando poi al mattino dopo, oppure insomma quando siete pronti, quando è, è chiusa questa candela il cerchio lo togliete, non c'è nessun problema, va bene? Tanto è fatto lo disperderete in acqua, perché avete visto tutto il rituale aveva comunque la forma dell'acqua. E l'acqua non deve essere acqua, cioè tipo nel, nel rubinetto, eccetera. Io vi consiglio veramente di disperdere questo in un fiume, ma non in un ponte, non dovete andare nel ponte, dovete mettervi all'arrivo di un fiume, guardare in che direzione va l'acqua, e nella direzione con la corrente, quindi non controcorrente, con la corrente, voi prendete questo barattolo, lo aprite e ci versate proprio così eh, il contenuto, lo versate nel fiume. Non dovete dire assolutamente niente, però questo è un po' è una chiusura buona del rituale, capito? Ehm... Se vi è rimasto un po' di cosa dentro, addirittura potete prendere un po' d'acqua del fiume, fate un po' così per lavare il barattolo e allora ributtate l'acqua nel fiume, capito? Disfatevi di questa cosa in una maniera naturale e allora è come un cerchio che si chiude. E, il barattolino invece lo butterete via al primo cassonetto che trovate prima di tornare a casa. Non lo riportate a casa, va bene, però neanche buttatelo nel, nel fiume, non è riutilizzabile ma non lo buttate nel fiume perché, insomma, non, non vorrei inquinare, eccetera, eccetera, capito? E basta, vi ho spiegato com'è che si conclude eh, e questo è importante per, per rimanere sempre in armonia comunque con le forze della natura, con gli spiriti, eh, è, è un buon linguaggio, ecco, eh, con il mondo degli spiriti, è chiaro, se voi prendete questo e lo buttate, che ne so, nel VC, eccetera, non, come dire, non è... Um, del tutto vietato, va bene? Lo potete fare, ma capite, state facendo magia in una maniera piuttosto violenta e piuttosto, come dire, mh, brutta. Mi seguite? Mettere bellezza nella vostra opera è la prima forma di protezione. <ride> Quindi questo è quanto, io spero veramente di eh, essermi spiegato bene in tutte le fasi, e potete anche poi fare una vostra preghiera personale a dio per ringraziare di aver permesso questo rituale per ringraziare eh, per la purificazione ottenuta questo è anche importante e spero davvero di esservi stato utile spero che mettendo in pratica queste cose voi capiate cos'è la bassa magia e che iniziate già da adesso a purificare a togliere questo blocco che mh, avete capito no? quanto può essere importante come blocco. Eh, migliaia di benedizioni a tutti quanti, carissimi amici, e ci vediamo in un prossimo video.